Questa è una piattaforma che sto eh, sperimentando di realtà eh, immersiva e che si chiama 3D Web World Z e è tutta eh, da scoprire. Questo è il mio avatar l'avatar che mi sono uh, costruito, costruita e andrò ad esplorare tutti i uh, menu per vedere che cosa uh, si può fare ecco c'è la possibilità comunque di, uh, di muoversi non so quali esperienze interessanti si possano eh, fare. Sono ancora nella fase dell'esplorazione qui è arrivato uno